Sì, direi che ci siamo, abbiamo lui, due droni dentro nello zaino, zaino da trekking, e quindi ragazzi, adesso è arrivato il momento di partire. Dove passa? Siamo circondati. Ma li picchiano nella macchina tra palla? <ride> Ma non ci credo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in un cinematic video da paura, perché la location è spettacolare, ma acquista ancora più valore se pensiamo che questa location è in Lombardia. Eh, sarà un doppio volo, perché comunque la location secondo me ci dà due possibilità eh, e in una voleremo con Appstan Zino Mini Pro eh, e il nuovo firmware 1.4.5 per quanto riguarda il drone e 1.2.0 per quanto riguarda il controller, mentre la seconda parte del video che è una location un po' più spostate di circa 20 minuti di cammino, è adatta per il DJI FPV, anzi direi che è la morte sua. E in questo video proveremo appunto le Master Ice Cream, queste nuove eliche dedicate appunto al DJI FPV perché nascono apposta per lui da Master Ice Cream e che mi hanno entusiasmato nel video test che ho fatto qualche giorno fa. E appunto per vedere come si comportano in una situazione di quelle che piacciono a me, eh, le ho portate in una location strepitosa. E se vanno qui vanno bene dappertutto eh, quindi detto tutto questo adesso vi porto all'interno di quello che è tutto il percorso o meglio tutta la giornata che ho vissuto per fare questi due voli perché è stata davvero impegnativa sia per la prima parte che ok camminata ripida ma easy ma la seconda parte ragazzi da incubo da incubo soprattutto perché adesso che ho finito di registrare i video con i droni devo tornare indietro e non sono da solo ovviamente quindi ciò sia Sara di 8 anni che mia moglie quindi sentirò i loro insulti per tutto questo percorso che gli ho fatto fare perché è davvero impervio però ragazzi ne valsa davvero la pena e sicuramente vi siete accorti che non vi ho detto dove mi trovo perché perché voglio che guardiate il video eh, per meravigliarvi eh, sapendo che questo posto è in Lombardia. È l'unico indizio che vi do. Poi a fine video ovviamente vi metterò la descrizione di dove è esattamente questo posto. Quindi detto tutto questo, adesso vi lascio un Cinematic Video da paura. Come vi ho detto doppio Zino Mini Pro di DJI FPV e tutto quello che è stato il percorso per arrivare in queste due location se il video che è andato a vedere ragazzi dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tantissimi spoiler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 ormai dovremmo esserci sopra a quella scalinata dovrebbe esserci la parte della rocca di Manerba quella più importante cioè dove ci sono ovviamente più resti di questa rocca quindi dovrebbe essere l'ultimo sforzo per poi però andare in un'altra location che è un po' più avanti di qua che dovrebbe essere strepitosa per far volare il DJI FPV eccoci qua Non so se riesci da lì, Sal'Tinte. Mm, Brava! Il posto, ragazzi, è strepitoso, un panorama e un'ambientazione incredibile. E qua faremo volare Zino Mini Pro. Ma la location seguente, che è un po' più avanti, circa un quarto d'ora di cammino da qua. Eh, un po' impervia, da quello che ho visto, eh, la prima parte per arrivarci volerà eh, DJI FPV. Ma ragazzi, preparatevi a una location da urlo almeno, dovrebbe essere da urlo. Eh, quindi, ragazzi, continuiamo questo tour con questo spettacolo naturalistico del lago di Garda Questa è la parte che vi dicevo che è veramente, veramente impegnativa. Brava Sara, usa la corda. Devi scendere, credo. ma che avventure che ti faccio vivere Sara Sara il peggio è passato deve ancora arrivare <ride> e avevi ragione che il peggio doveva ancora arrivare porca merda un po' Eh sì, capito, ma io c'ho sullo zaino con i droni attaccati. Oh Madonna Santa Sara, prova ad andare avanti lì, no? Lì forse c'è i gradini, eh? Lì avanti. Io spero solo che quando arriviamo a Punta Sasso diciamo wow, perché sennò tutta questa fatica mi viene da piangere, a te no, a te ti viene da ridere, ok, <ride> abbiamo due idee diverse, d'altra parte il pensiero è soggettivo Sara. tu puoi pensare una cosa e un'altra, no? E dici se c'è punta sasso, si sì, sasso, va bene, sì, presto. Da qua 10 minuti, quindi andiamo. No, Il Sentiero quello bianco-rosso. noi ci sempre questi sentieri. Magari sono collegati. Eh sì, si uniscono tutti assieme, tutti i sentieri, tutte le montagne si uniscono. E tutti portano. No, ma sai tutti, tutti i sentieri dove portano? A Roma. No. <ride> il sentiero è stato davvero difficoltoso mancano ancora circa 10 minuti ma è stato davvero tanto impegnativo ma se il posto che andremo a vedere è in proporzione al sentiero tanta tanta roba è facilissimo non è vero ma cosa dici? <ride> non ci credete è stato difficilissimo Sara guarda dove eravamo là sopra eh siamo scesi tutto scalando la montagna o meglio a, girando la montagna si vedono là in fondo i sentieri per poi arrivare a lì ragazzi questo è il posto ideale per lui il DJI FPV e le nuove eliche Master Ice Cream eh, quindi questa sarà la nostra postazione di decollo eh, speriamo che vada tutto bene perché ci sono anche i gabbiani e non sono amici dei droni quindi adesso metto giù lui, prepariamo tutto ed decolliamo con DJI FPV. Spettacolare, spettacolare!